26, oggi vi mostrerò cosa c'è nel mio computer appunto non che che, che file ho ecco ma eh, soltanto che cosa che applicazioni ho allora come per prima cosa ehm, quali sono le applicazioni che utilizzo di più ok allora sono le applicazioni di editing che sarebbe mh, questo eh, filmora x abbreviamola così uh, è VN che è più o meno una specie di cap -cut per il computer soltanto che è un po' più pro ci sono due o tre cose più in più un po' più di effetti poi um, c'è uh, Photojet Designer Lite che è un, un editor foto questo è sempre un editor video questo wav, WavePad Audio Editor, serve una specie di video pad per uh, editare l'audio, poi mh, ora guardiamo per bene il doc. Allora, ho, ho il Finder che non si può rimuovere, beh, e, e dai, sorvoliamo questa parte qua. Tanto nessuno gli interessa, eh, gli interessano le app di Apple che hanno tutte. Allora, abbiamo l'app di editing che abbiamo, abbiamo appena parlato strombox che è la, la mia app per le password poi c'è il terminale, l'immancabile terminale su linux che infatti macOS è basato su linux bon, non so se sul, su Debian su, su che cosa però su linux eh, Quindi poi andate a cercare su voi su che cosa è che è basato però comunque su linux eh, non so se su Ubuntu, su pop os virtualbox che ho anche dedicato un video con tutti i miei virtual machine, tra cui PopOS se non sbaglio um, poi QuickTime che lo utilizzo per guardare i video e registrare lo schermo, è per questo che è pinnato poi c'è Spotify che lo utilizzo per ascoltare la musica, non ho l'abbonamento ad Apple Music poi c'è uh, Remote Desktop che, che ho, ho anche dedicato anche lui un video riguardo che lo utilizzo per guardare il desktop remoto sui PC Windows isco lo utilizzo per programmare, non, non è che programmo, faccio applicazioni della Madonna, faccio wallpaper che si aprono e si chiudono, faccio delle, delle, dei programmini un po' scarsi, ecco. Poi qua c'è cartella applicazioni, cartella YouTube, cartella download, il cestino, che... Aspettate. Molto meglio. Ok, poi uh, il launchpad. Eh, qua ci sono le app di utility dove ci starebbe anche installa macOS Big Sur, anche se qua c'è Catalina Poi vi faccio vedere anche le caratteristiche di questo dispositivo Poi qua ci sono le app di produttività di editing Questa qua è, sarebbe la versione um, un, po', um, un po' per meno per fare più collage queste robe qua eh, Shortcut è l'app che prima utilizzavo per editare i video Ho iniziato oggi a utilizzare Filmora poi abbiamo la produttività, le, le applicazioni di produttività. Che abbiamo Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Teams, che ogni tanto utilizzo. Uh, Microsoft desktop che era quello lì che avevamo nel doc. Che nel DOC, aspettate un secondo, ok, molto meglio Skype. Uh, pages, che sono le tre applicazioni di Apple, Page Numbers e Keynote, che Page sarebbe Word, Numbers sarebbe Excel e Keynote sarebbe PowerPoint. Sembra un po' il Keynote quello che fanno proprio dentro la Apple per presentare i nuovi iPhone, i nuovi Mac. Uh, poi c'è Zoom, che ogni tanto faccio le chiamate con uh, i miei amici poi qua c'è l'app di Catalina che adesso non c'era sul mio, sul mio, chiamiamolo così, NAS eh, ops, <ride> un f4 appunto, vado sul launchpad, anche senza cliccare playgrounds eh, sarebbe più o meno xcode, soltanto più grafico che ce l'hai che è un po' più guidato Xcode l'abbiamo appena visto Android Studio è, è come Xcode e Playgrounds l'unica cosa è che mh, è per Android, programma le cose per Android invece a differenza di Xcode e Playgrounds che loro lo fanno per eh, Apple quindi per Macbook Pro per Macbook, quindi per MacOS per eh, TVOS per eh, iOS e io credo anche per iPadOS e Fimounter eh, lo utilizzo per montare la partizione EFI mh, appunto mh, delle, mh, delle chiavette, dei dischi non quelli interni perché è una brutta cosa install disk creator, magari mh, voglio fare una chiavetta con un macOS catalina utilizzo quell'applicazione lì o Bixurbo poi Google, qua ho Google Docs, ehm, eh, Google Street, Google eh, Slides. Che sarebbe questo? Sarebbe Word, questo sarebbe Excel, questo sarebbe PowerPoint. Google Drive l'ho installato perché per scaricare queste cose qua bisognava caricare anche Google Drive. Anche se non ce l'ho configurato Google Drive, ho soltanto configurato queste tre cose qua. Adesso se lo apro, mi chiede: Accedi? Questo qua è per attaccare il mio Huawei P Smart 2019 a, al Mac. Poi, Abbiamo High Suite per vedere lo schermo del mio Mac. Adesso, aspettate, aspettate eh. Se noi spostiamo questa qui per tutte le cartelle, molto meglio. Poi, ok, qua ci sono le cose di Adobe che una volta avevo provato a installare Photoshop, che poi avevo scoperto che non me lo facevo installare, E però mi ha installato tutte queste cose qua e prima o poi le toglierò. Ehm... Um, Qua oh no, non c'è il disinstall, vabbè. Comunque c'è OpenVPN uh, Connected che lo utilizzo appunto per collegarmi al, Na al NAS, S eh, eh, Strongbox lo ve l'ho appena fatto vedere, poi eh, Virtualbox lo ve l'ho appena fatto vedere, Balena Etcher praticamente lo utilizzo per magari un iso di Windows 10 ma devo metterlo su una chiavetta, utilizzo Balena Etcher che appunto me lo mette, però ogni tanto utilizzo forse anche cioè vorrei provare anche con install discreator. Poi um, c'è Spotify che vi ho appena fatto vedere, Edge l'ho installato ma non parte, uh, Firefox l'ho utilizzato un paio di volte però um, eh, lo utilizzo perché così vedo le notifiche dello smartphone. Uh, poi vi volevo far vedere questa cosa qua, cos'è che ha il mio Mac, come è il mio Mac, ecco. Allora, Uh, versione di macOS e macOS Catalina poi non lo supporta più appunto cioè, non supporta manco macOS Catalina però ne sono riuscito pian piano installarlo ma è uscito pian piano l'aggiornamento col tempo su Sierra. Non, non lo so perché non mi ha fatto fare l'aggiornamento a Moavebook magari perché è passato troppo tempo era già uscito beh, comunque l Ho installato Catalina, però um, non è tanto lento, c'è cioè un SSD comunque ha un processore 2,4 GHz Intel Core, i 5 Dual Core, um, memoria, di memoria di RAM a 12 GB um, 13 da 1333 di dr 3 a un intel grafist 3000 con 502 MB di ram poi qua nell'archiviazione vedete un ssd da 250 GB, memoria o una è una schedina quella sopra da 8 GB, e una eh, la schedina quella sotto da 4 GB, supporto, qua c'è il supporto, vabbè, assistenza comunque io ci edito i video infatti cioè ci sono qua le applicazioni di editing E per niente, niente ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao